Che strano. Adesso sento la signora oh. c'è è su. Ascolta, questa qui l'hai messa qui è la tua. <sussurra> l'iphone x mi è arrivato l'iphone x mi è arrivato l'iphone x eccolo qua ragazzi finalmente mi è arrivato il mio bellissimo iphone ragazzi da 20 anni che aspetto questo iphone e finalmente ho potuto averlo anche io absolutely not fake absolutely not fake this video is not a clickbait beh è finito qua ciao